Sono venuto a Milano a fare un video con Asia. Abbiamo tentato di girarlo ieri il video, però io stavo malissimo. Stavo senza voce, quindi non, non potevo parlare. Quest'oggi più o meno la voce è tornata. Mm. Eh, sento un cazzo. La sedia. Eh, la sedia. Non ho capito. La sedia. Lasciata. Sedia. <ride> Il telefono, no, sedia, la sedia, quella che ti chiede la, okay. la sedia la butterei la portiera, no, più o meno la butterei la sedia la butto là. Beh, la butterei la sedia la butto là. Eh, però nel libro, no, ma che libro la butterei la butti là. Ma mi senti? No, non ti sento. Eh, però no, ma prima detto che mi senti, quindi mi senti? Ho capito, mi senti? Sì, oh il balcone, Quello che tu vai ci stanno i fiori Questo che c'è qua non so se è un balcone Balcone! Bravo! La sedia la butto dal balcone Mentre? Ma non capisco un cazzo Mentre? Mentre. Eh? Mentre! Mentre tu vai Prendila No, non c'entra niente Mentre Lasci stare, pesala Mentre Prendila Vabbè, prendila, vabbè lo stesso Aspetta, è finita la musica Eh Mi sono dimenticato di stavo a dire Allora, il camper No, non è vero, la sedia Prendila No, ho detto La sedia, la prendi allora, Non capisco un cazzo La sedia La sedia La butto La butto Dal balcone Dal balcone Perché? Perché? Ci Eh, quella Ci. Sono Eh? Sono Sono? Io sono? No, no, sono intendo uh, Ma non c'entra niente Allora, la sedia la butto dal balcone Perché? Perché? Perché? Ci sono Ci sono I kebab I kebab? Sì Top Sono Sono Andata Al di là <ride> Andata Alissa Andata <ride> Non capisco niente Andata sono arrivata. No, andata. Andata. Supermercato? Sono andata al supermercato. Supermercatino. No. <ride> supermercato. Sì. E? Io. No. E? E ho po. ho Oh! Incontrato. Aspettate. No, in Contrato Incontrato Incontrato Incontrato Johnny Pippo Che cazzo c'entra Johnny con Pippo? Johnny? Johnny? Johnny? Johnny? Il? Di? No. CHI No. Molesto? Pelato? <ride> Volatile Molesto Braccio Molesto? Sì! Abbiamo finito? In teoria, sì. Anche in pratica. Passate dal canale di Asia, che lascio in descrizione. Lasciate mi piace a questo video. Io sono senza voce. Seguiteci su tutti i social che trovate sempre in descrizione. Ah vabbè, mamma possiamo fare il cat però. Eh faccio io il cat. Cut. Come si stoppa? Come si stoppa di Come cut? il tuo. Come eh, non sta? Qui.